Salve a tutti, sono Valerio Quatrano e siamo ad un'altra puntata del podcast di Tax Planning Internazionale. Sono con Luca Taglialatela, tributarista internazionale, fondatore di Trasferimento Sicuro e Soluzione Z. Ciao Luca Ciao Valerio, come stai? Tutto a posto, Luca, eh, noi non ci vediamo da parecchio tempo perché tu sei a Malta e io sono in questo momento eh, in Moldavia e in procinto di imbarcarmi per la Georgia perché... esatto, infatti mi, mi ero perso un paio di spostamenti. Volevo sapere che fine avevi fatto. allora... Cioè... Sei in, sei in buoni territori, insomma, territori interessanti sotto il profilo fiscale, quindi mi fa piacere. Sì, venerdì prendo l'aereo e sarò a Tbilisi, e però lì aumenterà, aumenterà il, il aumenterà la, la differenza di orario, perché lì siamo a più 4 da Greenwich, Chiaro. quindi Chiaro. sarà sempre più complicato sentirci. Man mano che, che passa il tempo mi inolto sempre più verso est. Va benissimo, io... Ma a breve mi sposterò verso ovest, ma quindi ci rincontreremo dall'altra parte del mondo. Va, <ride> bene? Va bene così. Allora, tornando a noi, eh, questo podcast eh, sarà incentrato principalmente sui motivi per cui un imprenditore dovrebbe trasferirsi all'estero, ovvero quali sono i vantaggi concreti che un imprenditore oggi avrebbe dal trasferirsi all'estero. Luca vuoi cominciare tu a parlarne? Sì, allora, è un argomento sicuramente interessante che sta a cuore a, a tutti i nostri clienti, futuri e, e presenti, um, perché come chiaramente tutti quelli che seguono sanno, noi ci occupiamo di trasferimenti di residenza e di pianificazione fiscale. Che cosa vuol dire? Che um, tutti i nostri clienti in linea di massima uh, sono clienti a cui le cose vanno bene, cioè sono imprenditori piccoli, medi o medio-grandi, che um, sono partiti da zero, hanno ereditato un'impresa, un in molti casi trasform trasformandola da uh, offline a online, perché oggi è grazie al web che si fanno più soldi in particolar modo, um, e che uh, fondamentalmente uh, vengono da noi con una lamentela precisa e mi dicono Luca uh, io uh, ogni anno guadagno sempre di più, ma pago sempre più tasse cioè in relazione a quello che guadagno è assurdo che io dedichi eh, tutto il mio tempo per poi avere un utile così basso alla fine dell'anno, okay? quindi è ovvio che il, eh, vabbè, tu lo sai bene che sei uno che, di, di quelli che eh, è partito sul, sul web, il, il principio fondamentale quindi che noi eh, il messaggio che facciamo passare ancora una volta in questo podcast è che eh, oggi spostandoti eh, e pianificando il tuo spostamento poi raggiungere un risparmio fiscale prima impensabile eh, e, e appannaggio soltanto invece dei grossi gruppi, oggi invece alla portata di tutti. Assolutamente. Comunque stiamo parlando di persone che hanno un'azienda, un'attività eh, già avviata che procede bene, giusto? Non stiamo parlando di persone che magari hanno un'azienda che sta fallendo, allora decidono di, di trasferirsi all'estero per trovare, per cercare fortuna. No, allora quello è un altro argomento che mi fa piacere che hai messo in mezzo perché lo, lo ritratteremo in altri podcast, quelli sono son imprenditori che hanno altri problemi, sono imprenditori che magari devono difendere un patrimonio accumulato in passato, che adesso è, è attaccato da, da Equitalia o sono... Sotto procedura concorsuale, ma quelli hanno un altro tipo di problema. No, noi oggi ci rivolgiamo a chi ehm, ha un business profittevole in attivo, che insomma, eh, se non dorme, non dorme perché lavora di più e per cercare di guadagnare sempre di più e che, però, come ti dicevo, alla fine della fiera ha, ha problemi eh, nei confronti sia della tassazione che nei confronti della burocrazia italiana. No? E quindi diciamo a queste persone che oggi eh, si occupano di servizi, piuttosto che di commercializzazione di prodotti, poi chiaramente le casistiche sono varie, le vedremo, che eh, basta davvero poco per accedere a una serie di privilegi, mi piace chiamarli così, fiscali, che gli permetterebbero in realtà di salvare tempo e soldi. Assolutamente. Però sì, business profittevoli. Assolutamente, perché se, lo, se vogliamo ricordarlo, c'è uno studio che noi pubblichiamo spesso nei nostri report, uno studio dell'ordine dei commercialisti, che dice proprio così, eh, che al lavoratore dipendente da, di, con basso reddito resta il 60% del, del reddito lordo, al lavoratore dipendente con alto reddito resta il 55% del reddito lordo e al piccolo imprenditore o professionista resta il 37% del reddito lordo. Per cui stiamo parlando di queste, proprio di questa categoria qua, giusto, di persone che che producono, sì. producono e poi si vedono, si vedono proprio succhiato tutto il frutto delle loro, delle loro fatiche da, da questo buco nero che poi è lo Stato italiano. Sì esatto, Allora che poi tra l'altro è proprio un'inversione di tendenza o quantomeno in controtendenza rispetto al resto d'Europa, adesso ti spiego meglio questo concetto, Il, quindi ehm, ci rivolgiamo a quei piccoli imprenditori che però magari fatturano più di quei 30-40 mila euro che gli permettono di rimanere all'interno del regime forfettario, perché questo è, è da dire, noi riconosciamo quando le cose diciamo, sono a vantaggio degli imprenditori anche in Italia, chi guadagna poco e riesce a rimanere nei 30-40 mila Euro fa benissimo a rimanere in Italia, se non ha intenzione di crescere evidentemente, no? quindi se io guadagno 30 e penso di guadagnare 30 per il resto della mia vita, faccio bene a rimanere in Italia, quantomeno da un punto di vista di tassazione, poi qualità della vita, burocratizzazione, quelli chiaramente rimangono alti, però da un punto di vista fiscale mi sta bene che chi guadagni quella cifra e applichi il forfettino rimanga, uh, rimanga in Italia, perché alla fine della fiera tolta l'Inps, che è quello il vero problema, paga poche tasse. Uh, in realtà la categoria più colpita in Italia è quella dell'imprenditore, come dicevi tu, rispetto a quella dell'imprenditore, che è esattamente l'opposto di quello che accade in Nord Europa, in molti paesi occidentali, dove fondamentalmente uh, l'impresa è agevolata, quindi l'imprenditore in realtà ha la possibilità, tramite ehm, pianificazione fiscale seria, accorta e attenta, di eh, raggiungere un risparmio fiscale considerevole rispetto invece a quello del lavoratore dipendente, che è la categoria maggiormente colpita. Quindi, come dire, lo Stato giustamente riconosce il, il rischio sostenuto dall'imprenditore e lo premia facendogli pagare meno tasse. Non dimentichiamo, e questa è una cosa che sfugge poi a tanti, Valerio, tu lo sai, ne parliamo spesso, gli imprenditori danno da mangiare ai dipendenti, con tutto rispetto per entrambe le categorie è giusto secondo me che in quest'ottica lo Stato riconosca come dire un'agevolazione all'imprenditore perché è quello che poi materialmente va a pagare sia lo stipendio del lavoratore e sia le ritenute da conto allo Stato sullo stipendio del lavoratore, quindi ha un doppio, una doppia funzione di sviluppo, di contribuzione all'economia, all'imprenditore in questo senso ed è un concetto se vuoi banale che andrebbe insegnato secondo me alle scuole elementari che invece ai, nostri, ai vostri o perlomeno ai politici di chi ci, ci sta ascoltando in questo, in questo momento non, non vuole proprio entrare nella zucca no? e quindi cominciamo, continuiamo ad aumentare la tassazione e via di seguito tutto questo, questo discorso tra l'altro si inserisce in un contesto molto più ampio che è quella di quella che io chiamo la guerra fiscale cioè ogni Stato tende chiaramente a tirare acqua al suo molino, perché ricordiamo che nonostante esista una federazione tra virgolette di Stati, che è quella dell'Unione Europea, eh, tu che ne capisci di diritto, di diritto internazionale sai di che cosa sto parlando, eh, in realtà poi ogni Stato all'interno dei propri confini è sovrano e quindi quello che molti Stati fanno, adesso l'Italia ci sta provando ma in ritardo di mille anni, è chiaramente cercare delle, delle agevolazioni delle agevolazioni per chi uh, per i non residenti e, e sì. quindi chiaramente noi che siamo sul pezzo e sappiamo esattamente quale stato ha uh, quali tipo di agevolazioni possiamo suggerire ai nostri clienti a seconda del tipo di attività e del tipo di predisposizione anche personale dove andare perché sì so sì, sì sì sì assolutamente, assolutamente questa poi è la caratteristica dell'Europa e la bellezza dell'Europa a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, il Canada, la Cina, questi, questi paesi che sono dei continenti, l'Europa praticamente offre una miriade di scelte. Se lo staterello in cui ti trovi non ti offre condizioni accettabili, vai in quello a fianco, ti eh, sposti di, di, di, di, di, di 500 km e ce n'è un altro con un altro regime fiscale che ti offre magari condizioni nettamente migliori. E poi diciamo, alcuni storici hanno poi classificato questa, questa caratteristica europea come poi la chiave di successo dell'Europa rispetto a, agli imperi nell'Ottocento, però questa è un'altra storia. Ad ogni modo questa, questa è la realtà, per cui questo è un vantaggio di cui l'imprenditore dovrebbe appunto avvantaggiarsi, ha questa possibilità di poter cambiare regime fiscale con poco... Con, con pochi chilometri di automobile e, e può farlo, quindi restando in contatto poi con, con altri stati. Poi soprattutto grazie all'Unione Europea che permette di abbattere le frontiere, eccetera. Senza visti, certo, è importantissima questa cosa del visto, a volte quando si va in paesi extra UE non è così facile, non spostarsi. Sì, sì. Invece noi oggi mh, ci rivolgiamo proprio a chi vuole cogliere uh, due... Agevolazioni che magari due importanti, come dire, um, caratteristiche frutt frutto del, del nostro tempo, che magari sono spesso sottovalutate. Uno, siamo comunque all'interno di un'unione che permette di spostarsi senza visti particolari e rimanerci anche insomma per, per tutta la vita. E due, non ci dimentichiamo che la globalizzazione, dall'altro lato, non ha portato solo problemi, no? quindi crisi economica, internazionale, tutte queste cose qui, ma ha portato anche la possibilità di accedere a nuovi mercati tramite servizi prettamente eh, come di, digitali, queste due combinazioni forse voi non ci avete mai pensato, ma eh, magari imprenditori un po' più seri sì, eh, danno in realtà accesso a una possibilità di pianificazione pressoché infinita e di risparmio fiscale pressoché infinito, chiaramente all'interno di determinate condizioni e paletti che devono essere studiate con degli esperti evidentemente, però insomma sono, sono cose abbastanza alla portata. Sì, sì, assolutamente. Spostarsi poi appunto dici tu è abbastanza facile. Beh, tu sei sempre in giro. Eh. Grazie sia ai nuovi voli low cost che, che esistono, sia grazie poi a tutti gli accordi sia intra-UE sia accordi bilaterali. Per esempio ci sono parecchi paesi come, che so, l'Albania non è, non è un paese UE, però ha accordi bilaterali con i paesi UE, per cui tu dall'Italia ci puoi andare semplicemente con la carta d'identità la Georgia ha la stessa cosa, addirittura la Georgia ha un programma unico al mondo, quindi un programma eh, pionieristico, che praticamente offre a tutti i cittadini europei e americani la possibilità di restare un anno su, nel territorio georgiano senza visto. Cioè, stiamo parlando di, di cose mai viste nella storia, nella storia recente degli stati. Certo, della politica. Certo, certo, ma perché questo si inserisce in quel discorso di guerra fiscale, no? poi detto in maniera anche piuttosto aggressiva, in cui ognuno cerca di, uh, ottenere dei, dei, dei, di, di, di dare un contributo alla crescita economica sì. del proprio PIL, ed è qui che uh, l'imprenditore serio, uh, insomma, si a, deve apre si deve gli occhi sul mondo. Si deve, si deve infilare in questa, in questa guerra tra gli stati. Ma evidentemente è l'unica soluzione che uh, è rimasta a una, un imprenditore che si trova con un costo della vita, piuttosto in, in un determinato paese come l'Italia, con un costo della vita elevatissimo e con un potere dell'acquisto invece bassissimo. Eh, ma dal punto di vista diciamo, del mercato è come se fosse una libera concorrenza, ogni Stato offre le condizioni che preferisce, quindi poi l'imprenditore sceglie dove, dove stabilire la propria attività e il proprio, il proprio centro di interessi, Esatto. Per esempio l'Italia esatto. è un paese bellissimo, però eh, offre condizioni fiscali terribili. Che cosa interessa all'imprenditore? Vuole, vuole affacciarsi e vedere il golfo di Napoli o vedere il, il Duomo di Milano? Se gli piace questo deve, deve pagare le tasse. Non so, esatto, Se invece esatto. preferisce far crescere l'azienda, spingere l'azienda, quindi avere un più, più profitto, più ricavato, da poter investire nell'azienda, farla crescere di più, deve andare in paesi magari meno belli culturalmente, paesaggisticamente, ma eh, che offrono condizioni migliori. Esatto, e oggi sono, sono tanti. Sono tante le agevolazioni che troviamo in giro per, per il mondo e sono tantissimi paesi che spalancano le porte agli investitori. Facendo poi attenzione anche a un altro concetto: um, quando si lascia l'Italia non la si sta lasciando per sempre e quando si entra in un determinato altro paese non si sta entrando in una gabbia. Cioè alla base comunque di tutti questi spostamenti c'è una libertà di fondo che eh, ti garantisce comunque di tornare, che ne so, in Italia a Natale piuttosto che farti le vacanze a Natale e di rimanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a sviluppare il lavoro. Poi se ci sono dei, degli altri tempi, se si, si, si, si, si, si, si, si, si, si sceglie di gestire la propria azienda da un altro paese... Ci si, ci, insomma, le, le modalità sono, sono infinite. Quindi, um, come dire, trasferirsi può sembrare pesante, in realtà, se lo si vive in un'ottica di flessibilità, eh, chiaramente parliamo di persone che hanno una certa disponibilità economica, evidentemente. E poi, soprattutto, poi dipende dal nucleo familiare. È chiaro che è una cosa spostarsi. Da uh, una cosa è l'imprenditore single che uh, lavora online, un'altra cosa è l'industriale con una famiglia di dieci figli che ha la fonderia, l'acciaieria al confine con l'Austria. È evidente, insomma, questa cosa è evidente a tutti, non è che qui uh, uh, non, non vendiamo fumo, insomma, certo, certo. Ma poi, diciamo, oltre ai vantaggi fiscali ci sono parecchi altri tipi di vantaggi. Per esempio, eh, si pensa al costo della vita, al costo dei, diciamo, al, al prezzo dei al costo dei prezzi al consumo, eh, per esempio sembra una stupidaggine però in realtà incide molto sul portafoglio di un imprenditore, se tutti i rechi in Bulgaria, in Albania, in Moldavia, in Ucraina, in Georgia, sono tutti paesi a basso reddito, sono, sono tre paesi più a basso reddito in Europa, ebbene questi paesi offrono quindi, ti permettono di avere dei dipendenti a con un bassissimo reddito, che teniamo conto che che sono in Albania, in Georgia o in, in Ucraina, un reddito normale è tra i 200 e i 250 euro al mese. Il costo medio della vita è bassissimo, per cui se tu, anche, anche se tu affitti un, affitti un appartamento o un ufficio e poi prendi dei dipendenti, i costi sull'impresa sull sono bassissimi. Quindi mettici, mettici il bassissimo costo della vita, mettici l'altissimo risparmio fiscale tu, da questi, già da queste due voci di spesa che vengono che svaniscono rispetto all'Italia o alla Francia, per esempio, e tu hai un vantaggio enorme che puoi poi, appunto, reinvestire o nell'impresa nell o nella tua vita privata, certo, noi abbiamo clienti che hanno stabilito il fulcro dei propri, della, della propria produzione di, di, di servizi in Moldavia, però poi magari hanno call center a Malta e magari però hanno collaboratori che sono rimasti in Italia che chiaramente, eh, come dire, scontano un regime fiscale diverso da, da, dal loro padrone di lavoro quindi certo. per questo per far passare un altro concetto cioè nel senso che spesso ci accusano di sciacallaggio no? ci dicono ma voi contribuite a depauperare le già scorse risorse dell'Italia a parte che se avessimo questi poteri di politica economica, eh. di banca economica non saremo qui a parlare, ma saremmo probabilmente su uno yacht con Bill Gates a, a delineare i, i confini territoriali come nel no. nuovo congresso di Vienna. Sulla, cioè, quindi mi sembra veramente eccessivo. <ride> Però dall'altro lato, eh, come dire, esistono anche le possibilità di eh, utilizzare dei contratti di lavoro tali per cui se abbiamo un dipendente italiano che non se ne vuole venire con noi dall'altro lato, insomma, non è che lo dobbiamo per forza licenziare, ecco, questo era il messaggio che volevo far passare. Sì, ci sono forme di, di contratti. Di collaborazione di... contrattuali che permettono comunque, e anche qui c'è cioè bisogno ovviamente alla mano di, di un esperto di rispettare determinati paletti e condizioni, tale per cui l'indipendente non, non, non c'è cioè bisogno di metterlo in cassa integrazione o di contribuire alla formazione di picchetti, come spesso avviene. In Veneto, per esempio, ho visti tantissimi no? che un imprenditore dalla notte al giorno prende e se ne va, e quello poi è un altro problema ancora, evidentemente. Insomma, certo. è possibile evitare con una pianificazione attenta, e questo ci rivolgiamo soprattutto agli imprenditori, evidentemente in questo momento, evitare anche problemi poi sociali dei propri dipendenti. Insomma, ci sono forme... Eh, certo, sì, stali... no, perché mm. poi comunque parecchi dipendenti possono essere estremamente validi, cioè vuol dire, eh, noi lo sappiamo, acquisire un un dipendente valido per un'impresa è, certo. è, è difficilissimo, è complicatissimo, per cui una volta che ce l'hai non lo vuoi perdere, per questo assolutamente... è difficilissimo, la formazione la, la, è veramente, insomma, chiaramente dopo che hai speso dieci anni dietro un dipendente per formarlo, poi andarsene e perderlo evidentemente è un danno doppio per l'impresa, quindi, esatto. quindi eh... esistono, esistono forme, quindi dico chiaramente, esistono forme di organizzazione si pensi anche semplicemente al telelavoro, forme di organizzazione che ti permettono di avere un'impresa all'estero e avere dei collaboratori in Italia, è perfettamente lecito, giusto? È perfettamente lecito, è perfettamente lecito e è, è, è possibile, e si deve fare se quei dipendenti sono indispensabili. Certo, è fondamentale. Poi chiaramente, come, come sai, ogni cliente, ha per ogni cliente, ogni tipologia di attività ha il suo studio, ha le sue possibilità di pianificazione, quindi una cosa è se Ehm, ti occupi di servizi, una cosa è se vendi prodotti, una cosa è se sei un trader che so, un'altra categoria di clienti a cui noi ci rivolgiamo e che ehm, insomma ci contattano spessissimo. Abbiamo tanti trader tra, tra di noi, perché obiettivamente per definizione noi sono i più flessibili di tutti. No? Oggi per i, per i trader è veramente semplice abbattere la tassazione praticamente del 100%, Quindi assolutamente. Ehm, assolutamente. Mentre, è una cosa in mente chiaramente più complicato per chi, come dicevamo prima, ha un'acciaieria o piuttosto dei stabilimenti di produzione in Italia, eh, trovare un, un, un significativo risparmio di imposta per quanto riguarda la società. Però magari poi si può lavorare sul socio, insomma ci sono possibilità in ogni caso, però ciascuno il suo. Assolutamente. Ehm, riguardo a questo, io per esempio sono stato diciamo, in Ucraina ultimamente a Odessa, e qui ho incontrato appunto un trader cinese però Valerio scusami se ti interrompo diciamo che cosa vai a fare in Ucraina ah, un no. giorno noi i nostri ascoltatori iniziamo a pensare male e <ride> cioè, ci roviniamo anche il target diamo un'anticipazione uh, un di quello che stai cercando di quello che stai facendo delle tue attività imprenditoriali in loco certo allora noi, noi eh, diciamo stiamo indagando in questi territori dell'est ancora inesplorati alla ricerca di attività, um, di opportunità, ma soprattutto di opportunità fiscali. Per esempio uh, sono stato in Ucraina dove c'è una, una, una situazione diciamo, in bilico per cui se, il, il, se riescono a pacificare l'Ucraina, l'Ucraina diventa un paese estremamente attrattivo perché è il paese in questo momento a reddito più basso in tutta Europa e, eh, e ha, ha delle città veramente molto belle si passa a vedere Odessa o Liviv dove, dove ci vengono in, in vacanza i russi per cui per, per molti europei che vogliono investire in appartamenti tu sai, gli italiani adorano le case a, potrebbero a, tranquillamente a, a acquistare delle, degli appartamenti a Odessa che è una località turistica dove arrivano tutti i russi cioè per i russi Odessa è un paese caldo, è un posto caldo tieni conto che, che Pietro il Grande nell'Ottocento veniva andava a fare i bagni a Odessa per, per... il medico gli diceva che doveva prendere un po' di sole a Odessa. <ride> Vabbè. Insomma, Valerio è, la, è, la no è il nostro ariete, ecco, vai in ama scoperta, poi chiami. Esattamente. Eh. E, capito? Quindi ci sono... per esempio adesso Tbilisi, Georgia, sarà eh, attraversata dalla nuova... Eh, dalla nuova via della seta cinese, che praticamente collegherà Hamburgo e Shanghai in quattro ore di treno. Quindi stiamo parlando di, di, di, di cose incredibili, cose assurde. Cioè addirittura sarà più veloce andare col treno e con l'aereo. Vabbè, meraviglioso, meraviglioso. E quindi tanto sviluppo economico, sì, tanto PIL che cresce, eh, sì, quindi sì. agevolazioni, free trade zone con la pala cresceranno intorno a queste... Poi, poi, Se... poi, poi la Georgia comunque è uno dei paesi considerato il, più, il paese più riformatore al mondo dalla Banca Mondiale, per cui eh, ci sono parecchie possibilità. Poi si tenga conto che gli, che gli italiani viaggiano, girano, sono tra i più... Eh, per cui interessa agli italiani sapere dove poter investire, dove poter andare, dove potersi appoggiare? E se non interessa, gli deve interessare, perché sì. ci sono tantissime opportunità da sfruttare che oggi in Italia, per una serie di motivi, non sono più a disposizione. Negli anni 60 lo erano, ora non ce ne sono di meno, diciamo, soprattutto per chi non ha dei portafogli particolarmente complessi. Assolutamente, assolutamente. E, diciamo, poi, quali sono altri Altre. Ah, ti stavo raccomando una cosa che mi sono, mi fatto interrotto. C'è cioè, questo trader cinese che sta... Ah, sì, scusa. Sì. Che praticamente ha, questo, ha un milione, un milione, su, sui, stock, sullo stock market di Shanghai, non no, a nome suo, ma a nome del fratello, perché lui, eh, se, se, tu, se lui esce dal paese non può essere più, perde la cittadinanza. Perché... Vabbè, ma si chiameranno allo stesso modo, no? Sono cinesi. <ride> Esattamente. <ride> Chiedo scusa. Eh. Eh, allora, che cosa fa questo cinese? Questo cinese non ha, a questo momento non paga tasse da nessuna parte, perché non è più cittadino, non è più cittadino cinese e... Eh... E praticamente gira, gira, adesso Adesso l'ho sentito da poco, andrà in Romania, e gira per tutta l'est Europa eh, tradando sullo stock market cinese, pagando zero 0, 0 in posizioni fiscali. Adesso l'ho lasciato che stava nella zona del Donetsk, dove c'è stata una guerra civile. Stava Ottimo. Cercando, stava cercando moglie là, non so che fine abbia fatto. <ride> che grande. Vabbè, insomma, qui non è esattamente il nostro cliente tipo, però. Eh... Però la gente lo fa, gente... c'è gente che lo fa, c'è gente che lo fa. Normalmente. Sì, sì, sì. Ci sono, guardi, anzi, io voglio dire una cosa: ci sono tanti trader che si rivolgono a noi e che eh, mi, ci chiedono: posso, posso rimanere in Italia non pagando? Uh, il capital gain del 26%, no, la nostra risposta è chiaramente sempre la stessa, no, non è possibile. Ci sono persone che per arrivare alla tassazione dello 0% sul trading online si mettono in mezzo a dei casini, ma uh, commettendo anche appunto de delle infrazioni piuttosto significative, che sinceramente a mio avviso oggi non ne vale assolutamente la pena, insomma ti metti in mano a dei rischi per risparmiare un 20% di tassazione, certo su un milione di euro capisco che faccia gola, però non ci dimentichiamo che viviamo in un'epoca di scambio di informazioni totali, quindi quello che non si sa oggi probabilmente lo si saprà domani. Esatto, Esattamente, così come, così come gli imprenditori hanno enormi strumenti a loro disposizione, anche l'agenzia fiscale ce li ha, per cui... C'erano una... di... molti di più ah, tra... degli imprenditori, molti di più, molti di più. Poi c'è una cooperazione a livello internazionale tra le agenzie di tutto il mondo che si sta sviluppando, anche di questo ne, ne parleremo, faremo un podcast di pod, apposito per farvi capire, insomma, in che mercato poi si gioca, il... si gioca la pianificazione, chiaramente, no? Assolutamente, sì, sì, Quindi... sì, sarebbe interessante poi pure capire appunto come funzionano gli scambi di informazione. Lo faremo. Eh... Senti, allora io concluderei ancora dicendo che eh, ci sono altri, altri motivi per cui un imprenditore potrebbe avere, potrebbe avere interesse ad in andare all'estero. Per esempio, che so, la lingua, eh, se tu ti trasferisci in un paese come Malta, dove sei tu in questo momento, Malta è una, un paese dove l'inglese è lingua ufficiale, giusto? Esatto, sì, sì. sì. sì. Diciamo che noi, noi italiani, che spesso sentiamo il bisogno di. Soprattutto diciamo quelli della nostra età, non dico le, nuove, le nuovissime generazioni. però sopra i 30 si sente l'esigenza. Malta potrebbe essere un grande, un, per esempio, una destinazione importante da questo punto di, di vista, anche perché quello che prima era, anzi, sta diventando, quello che prima era Londra, chiaramente per via del, del costo della vita che a Londra è diventato insostenibile, quindi molte si stanno spostando a Malta. Esattamente, questo poi abbiamo scritto anche nel report mm. inviato quello Cartaceo, sì, inviato sì, a settembre mm. 2016. Uh, sì quindi per cui Malta potrebbe essere una meta che poi Malta tra l'altro rientra nel trial system che sarebbe questo sistema proprietario che tu hai inventato insieme a questi, questi tributaristi del nord Europa sì insieme ai miei colleghi diciamo sono tutti i colleghi di, di LLM tutti i colleghi con, diciamo fondamentalmente con i, che sono poi parte in realtà del nostro network internazionale, noi di base ci incontriamo mai meno di una volta all'anno per aggiornarci sui trend delle fiscalità di tutti quanti i paesi e cercare di capire quali strutture tengono e quali no, perché chiaramente bisogna fare le cose per bene a certi livelli quando si gioca con, uh, con certi interessi economici, soprattutto quando si gioca, si gioca tra virgolette, diciamo, quando c'è in ballo la vita di, di altre persone, quindi facciamo le cose eh, con estrema attenzione e meticolosità. Noi abbiamo sviluppato nel, in questi ultimi anni un sistema molto interessante, che è quello del tri and System, che addirittura permette di portare la tassazione pressoché a zero. Chiaramente in maniera, mh, devo dire, serena, anche se questa parola magari può far ridere, ma in maniera piuttosto serena e semplice, quindi non è soltanto risparmio fiscale quello che offre questo sistema, ma è soprattutto una burocratizzazione ridicola pressoché inesistente, che poi è quello che interessa ancora di più all'imprenditore, no? al di là del risparmio fiscale, perché se io risparmio fiscalmente, ma poi devo fare a stare adempimenti e pagare anche, che ne so, i commercialisti tutti i giorni, perché ci sono mille cose da fare, in realtà uh, invece con il Triathlon System risparmi non solo soldi ma anche tempo da dedicare a, evidentemente al, al business e l'abbiamo sviluppato nel corso di questi ultimi anni con… Uh, Uh, I nostri colleghi tra i quali ci rincontreremo adesso questo agosto a Rio de Janeiro. Tutti quanti. ci sarà anche un update del sistema. E vedremo insomma come, come farlo muovere anche in Sud America. Ma insomma, questi sono poi sono altri, sono altri argomenti. Adesso mi dilungo troppo. Assolutamente, sì. Eh, dunque, questo diciamo: sono ormai quasi 30 minuti, quindi quasi mezz'ora, c'erano fissati eh una mezz'oretta di discussione. Dunque, questi sono i motivi per cui, eh, poi ce ne sono anche altri però, che ci sfuggono in questo momento, però questi sono quelli principali per cui un imprenditore avrebbe interesse a eh, trasferirsi all'estero. O oh, no? se non lo ha, dovrebbe avere interesse quantomeno a cominciare a guardare no? al di là del confine, a capire quali sono le sue possibilità, perché mh, ce ne sono. a seconda del business ce ne sono, addirittura anche senza spostarsi potrebbero essercene, quindi teniamo un occhio, ovviamente se la vostra intenzione e anche qui no, lo dico a proposito di quei trader è quella di aprire società fantasma o rimanere in Italia e aprirvi la vostra società all'estero incassando su conti correnti esteri diciamo che per voi non ci sono grosse possibilità, però per imprenditori seri che eh, hanno voglia di eh, di crescere in, in sicurezza ci sono tante possibilità assolutamente Dunque, io chiuderei qui questo podcast e inviterei tutti alla prossima, al prossimo incontro, al prossimo podcast. Ciao a tutti!